verifichiamo se si sente allora in allora verifichiamo se si sente allora verifichiamo se si sente se si sente Buonasera Marco. Allora, buonasera a tutti. Come tutti i mercoledì alle 21.30 io inizio, faccio la presentazione della nostra opportunità. Io mi chiamo Chiara, Chiara Gaggia, vengo da Lecco e da un anno e mezzo ho intrapreso questa magnifica attività che mi permette di riappropriarmi del mio tempo. Ok, Io partirei subito con la presentazione, eh, ci faccio, vorrei specificare che questa presentazione non entrerà nei tecnicismi ma è una presentazione che vi darà modo di apprendere tutte le informazioni necessarie per eh, praticamente capire le potenzialità di questa opportunità. Poi in seconda sede si potrà approfondire. Comunque è molto importante focalizzarsi su ciò che l'azienda offre. Io faccio la, partire la presentazione, poi magari alla fine se ci sono domande eh, risponderò e ci scambieremo anche i saluti. Allora facciamo partire la presentazione, faccio partire con un video che ci farà riflettere. Forse non ho fatto la condivisione, non ho fatto come sempre la condivisione. Ragazzi imparerò a farla, la faccio ripartire, scusatemi, eh. ecco adesso lo vedete. Allora facciamo ripartire la presentazione dall'inizio. Ok, presentazione dall'inizio. Ok, adesso il video si dovrebbe vedere.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 mai è qui? Posso essere sincero? Per i soldi. Ci dica quante ore al giorno sarebbe disposta a lavorare. 12 sarebbero solo due ore in più rispetto a quelle che faccio adesso. Io sono assolutamente disposta a lavorare tanto, a lavorare tante ore se lo stipendio è adeguato. Anche due weekend al mese, tre, tre anche tre weekend al mese, senza problemi che a Natale, Capodanno, State Augusto, non c'è assolutamente nessun problema per me. Quanti mesi di presenza per tre Mesi. Diciamo tre? Diciamo 4 o 5? Tanto lavoro, tanto guadagno. Cioè, questo è via. Abbiamo già calcolato i suoi risultati. Ah, addirittura. Queste sono le sue ore di lavoro durante l'anno.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 e' quello che vi rimane per godervi la vita. Questo è il risultato della sua risposta. Quindi questo video ci fa vedere che ci hanno abituato a pensare prima ai soldi e poi alla libertà. La vera ricchezza è quella che ha il tempo da gestire come vuole. Quindi questo è un video che ci porta a riflettere su due cose molto importanti. Il tempo e inevitabilmente anche il denaro. Infatti viviamo in un periodo davvero stressante con molte preoccupazioni. Che cos'è che vogliamo di più e che cos'è che ci manca di più? E' appunto il tempo e il denaro. Intanto il tempo passa e la vita scorre. Il denaro non sempre ne abbiamo che ci permette di fare quello che vogliamo di più. Tanti pensano che comunque il denaro sia un bene principale, che non sia importante per la vita, dopo la salute ovviamente. E questa è un'opinione che tutti noi condividiamo. Però è inevitabile negare la sua importanza. Infatti avere il, avere il denaro non ci permetterà di comperare il tempo ma ci permetterà di gestire come meglio crediamo il nostro tempo e quindi essere liberi e libere. Ecco perché siamo qui. Perché comunque viviamo in un contesto, come ho già detto, pieno di preoccupazioni, ma soprattutto viviamo in un momento dove il mondo sta cambiando, è già cambiato ed è continuo a cambiare. Il cambiamento è sempre più veloce, accompagnato poi da queste crisi globali che ci impongono sempre più una flessibilità. La flessibilità è diventata comunque una necessità. Ma se noi abbiamo la prospettiva giusta, quindi con la prospettiva giusta, noi possiamo trasformare questi periodi di crisi in opportunità. Ma per sopravvivere a questo cambiamento e quindi accettare queste sfide, noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo comunque cambiare atteggiamento e avere un atteggiamento vincente perché avere un approccio positivo e quindi cambiare ci permetterà di essere pronti, curiosi, reattivi e quindi ci aprirà la mente e avere una mente aperta ci permetterà di raccogliere tutte quelle informazioni, le buone idee e di saperle ascoltare. Ma soprattutto è importante essere proattivi. Proattivi cosa vuol dire? Smettere di inseguire la massa, perché non è detto che se... Tutti fanno la stessa cosa, sia la cosa giusta. Le comodità sono comode, ma ci intrappolano. Se pensiamo al posto fisso, ad esempio, che ha tutto pieno di rispetto, a parte che ormai non esiste più, però avere il posto di lavoro sotto casa... Eh, ci, ci sembrano che sia comodo ma in realtà ci intrappola perché comunque usciamo la mattina presto per rientrare la sera abbiamo famiglia, tutto quello che comporta e quindi è sempre meno tempo per noi per non parlare poi dello stipendio smettere di pensare di essere vittime del sistema non siamo vittime perché le opportunità ci sono basta solo informarsi quindi cambiare il modo di pensare non pensare più al problema ma cercare le soluzioni e trovare il coraggio necessario per sconfiggere queste paure che ci intrappolano e non ci permettono di fare quell'azione che ci può portare veramente a cambiare ma soprattutto vuol dire que dimenticare questa frase che io spessa mi dicevo speriamo che qualcosa cambierà sperare non ti porterà a niente bisogna fare azioni quindi è molto importante e quello che farà la differenza è proprio l'atteggiamento con quale noi affrontiamo tutti gli ostacoli imprevisti e quindi non ci focalizziamo sul problema, ma cerchiamo soluzioni. Quindi il cambiamento è una sfida che tutti possiamo ricogliere, la differenza la fa l'informazione. Quindi abbiamo visto che tempo e denaro sono due elementi molto importanti per raggiungere la nostra libertà, ma per avere... Questi due elementi che sono molto importanti, visto che comunque il mondo del lavoro che ci circonda non ci offre molte alternative, dobbiamo acquisire un'educazione e quindi una conoscenza finanziaria che non, ci, non, non impariamo da nessuna parte ma la possiamo apprendere tramite l'informazione. Infatti l'educazione finanziaria o questa conoscenza finanziaria, che cos'è? Non è altro che un processo col quale noi possiamo migliorare le nostre capacità di comprensione, come attraverso appunto le informazioni e i consigli. Noi attraverso queste informazioni e i consigli sviluppiamo conoscenze che ci guideranno a comprendere le opportunità. E quindi poter fare scelte sempre più informate, sempre più mirate, ma soprattutto sempre più sicure. Perché comunque la disinformazione ha delle ripercussioni sulla nostra famiglia e a livello personale e ci rende incapaci di far fronte a eventi inattesi come la riduzione o la privazione del reddito per un certo periodo. E purtroppo molti italiani in questi ultimi due anni causa un'altra epidemia, un, un, una crisi questa volta sanitaria, ma che ha avuto ripercussioni anche a livello economico, molti italiani hanno provato. Quindi avere competenze in finanziarie, informarsi, inciderà profondamente sulla nostra qualità di vita, ma soprattutto ci, ci permetterà di far fronte a eventuali shock futuri. Speriamo che non succeda più niente, ma noi dobbiamo essere pronti. A fronte di tutte queste cose negative, però, abbiamo la grande fortuna di vivere nelle tecnologie di successo e avere la rete globale, quindi avere internet. Questi, la tecnologia di successo con la rete di internet ci ha permesso di avere tra le mani uno strumento veramente molto potente e molto innovativo. Dipenderà solo da noi se impara, conoscerlo e imparare ad usarlo. Quindi stasera siamo qui perché vi presenterò un'azienda che vi offrirà l'opportunità di intraprendere un business online innovativo e un business online imprenditoriale. Quindi noi avremo la possibilità di diventare imprenditori di noi stessi. È un business che si basa su tre elementi molto importanti, molto fondamentali. È una, si basa sulle piattaforme online, come più avanti vedremo il perché, è un business digitale ma soprattutto offre un prodotto di massima cioè un prodotto d'eccellenza il prodotto oro 24 carati massima purezza io qui non ho detto l'elemento più importante ma anche l'innovazione perché se noi possiamo avere la, la rete internet più veloce possiamo avere il prodotto più più bello più con meno come oro 24 carati e le, tutte le piattaforme digitali immaginabili possibili ma se la, la, alle spalle non abbiamo un'azienda solida e forte il business nasce e poi cade stasera avrete la, la possibilità di conoscere un'azienda che invece ha la capacità di innovarsi sempre di più vi faccio conoscere questa azienda, vi do alcune informazioni nasce nel 2010 come negozio online la Globa Intergold di vendita oro 24 carati, massima purezza dal 2010 al 2020, in questi dieci anni, ha messo in campo piano di sviluppi mirati a lanciare appunto la nostra piattaforma Gigos, una piattaforma all'avanguardia utilizzando appunto le famose tecnologie di successo. È riuscita a creare una famiglia globale, a unire clienti di tutto il mondo, dando loro la possibilità di lavorare con un prodotto di altissima qualità. Si è talmente innovata questa azienda, ha messo in campo talmente piani di sviluppo che si è ingrandita, tanto da diventare nel novembre del 2020 una hold internazionale con la società Global Success Management ha sede legale in Canada, è presente in tutto il mondo e il fatto che sia un'azienda presente nel virtuale, nel mondo online non vuol dire che non sia un'azienda concreta. Abbiamo i nostri uffici rappresentativi in Messico e in Spagna e avremo prossime aperture in India e in Brasile. E successivamente penso che avremo altre aperture. Ma qual è il principio fondamentale? Abbiamo detto che comunque è nata come negozio di vendita di oro 24 carati per dare la possibilità a tutti di possedere questo, eh, questo prodotto. E più avanti vedremo il perché. Si è innovata, è diventata una holding internazionale, quindi ha potuto... Permettersi un obiettivo veramente importante, cioè quello di, da, di combattere la principale minaccia del mondo moderno, che è appunto la mancanza di sicurezza finanziaria. E io penso che tra di noi, chi mi sta ascoltando, questa mancanza di sicurezza finanziaria noi la conosciamo molto bene. Quindi è una cosa che fa parte di noi. Vi do il benvenuto nella piattaforma Gigos, la piattaforma numero uno al mondo di oro fisico da investimento 24 carati. È una piattaforma che ci offre che cosa? La possibilità di possedere, ma soprattutto di guadagnare oro di massima purezza 24 carati. Come? Nel modo più sicuro, vantaggioso e conveniente. Ma non solo. Quest'azienda, oltre che darci la possibilità appunto di guadagnare oro 24 carati, ci dà la possibilità di crearci una nostra attività nel settore più prestigioso al mondo, quello dei metalli preziosi e in più ci dà la possibilità, come abbiamo detto prima, visto che il suo obiettivo è di crearci la nostra sicurezza finanziaria. Vanta più di 5 milioni di partner in tutto il mondo, è un business internazionale perché è presente in tutto il mondo, ma ha garanzia. È undici, ha 11 anni di esperienza nel mercato globale. Questo è un fattore molto importante perché ci dimostra che l'azienda è nata come un negozio, si è, si, è sparsa, si è sparsa in tutto il mondo, fatturando, crescendo fino a diventare una hold internazionale. E Essere presenti 11 anni nelle, nel mercato globale online equivale a 40-50 anni di un'azienda tradizionale, quindi questa è un'azienda di tutto rispetto e gli 11 anni sono una garanzia. È nata appunto con il progetto di cambiare il commercio dell'oro in tutto il mondo e si basa su un modello di business innovativo che ha contribuito al successo di grandi brand come Netflix, Booking, Airbnb e tante altre piattaforme. Insomma, le piattaforme ormai fanno parte del nostro quotidiano. Infatti noi facciamo bonifici bancari, ormai la banca la utilizziamo attraverso il cellulare, penso che pochi... Io non mi ricordo più l'ultima volta che mi sono recata allo sportello, prenotiamo vacanze condividiamo la nostra vita, eh, acquistiamo prodotti di qualsiasi genere, adesso addirittura facciamo anche la spesa quotidiana, perché non so, nel mio territorio c'è l'Iperal, c'è l'S Lunga, ma si può benissimo fare la spesa quotidiana online, giochiamo, ascoltiamo musica, insomma, noi viviamo su, nelle, con le piattaforme. Ma perché le piattaforme digitali funzionano? perché le, le aziende non hanno più bisogno di un luogo fisico, ma sfruttano la rete globale per crescere e competere quindi in modo più efficace e in modo molto più veloce. Ma queste piattaforme hanno creato un nuovo mercato che se ci pensiamo bene però sia perfettamente integrato con quello tradizionale. Perché se noi entriamo nel mondo dell'online, non so, in Amazon, troviamo Amazon che è nata eh, online, ma dentro eh, in Amazon ci sono tantissime altre aziende, tanti negozi che hanno capito l'importanza di essere nel mercato dell'online e quindi di, di crescere. Ma non solo troviamo i negozi, troviamo anche aziende di tutto rispetto, aziende che fabbricano, non so, piastrelle. Io penso al mio territorio, ci sono tantissime aziende che sono nel, hanno deciso di essere sia nel tradizionale che nell'online. Ora andiamo a vedere i prodotti di questa azienda. Abbiamo detto che vende oro 24 carati di massima purezza, in lingotti da un grammo a 100 grammi. Essendo una holding internazionale, quindi ha emesso anche titoli obbligazionari convertibili in azioni, gli SIN, che verranno convertiti in azioni il 31 dicembre 2025. Corrono voci che questa data potrà essere anticipata, ma sono voci, voci quindi ufficialmente questi titoli obbligazionari verranno convertiti in azione il 31 dicembre del 2025 perché oro innanzitutto l'oro è da sempre considerato l'alternativa più redditizia alla carta moneta ma da, da, dal filmato che vi farò vedere che è un po' vecchiotto ma va benissimo anche in questi anni e dalle slide precedenti capiamo perché è oro adesso vi faccio vedere il video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 Quindi questo video ci fa capire molte cose dell'oro 24 carati, molte peculiarità. Infatti l'oro 24 carati abbiamo capito che è sinonimo di stabilità. È un metallo eterno che mantiene inalterato il suo valore, quindi è una protezione per i nostri risparmi. È indipendente dal sistema bancario, è una moneta altamente liquida e quindi una moneta universale. Quindi noi il l'oro 24 carati lo possiamo scambiare in qualsiasi momento, in qualsiasi posto del mondo in cui noi ci troviamo, che è moneta. Ma soprattutto l'oro è esente IVA grazie al decreto legge numero 7 2000. E non, noi praticamente siamo tassati su tutti, abbiamo l'IVA su tutto. Guardate un po', l'oro 24 carati esente IVA grazie a questo decreto. Non ha nessuna tassa di possesso, ma cosa ancora più interessante per noi famiglie italiane, non fa cumulo di reddito e non, quindi non, entra, non va a aumentare il nostro reddito. Questo cosa vuol dire che se io devo fare l'ISE per l'università della, della figlia o del figlio o devo presentare il 730, la nostra dichiarazione dei redditi, io se posseggo oro non lo devo dichiarare, quindi l'esenzione IVA non fa cumulo redditi e non ha tassa di possesso, lo rendono un bene ancora più prezioso. In più non si deteriora e il suo prezzo è in costante crescita. Questa crescita è a medio e lungo termine, infatti l'oro 24 carati si può permettere di salvaguardare il proprio potere d'acquisto. Quindi vediamo, per capire ancora meglio questo prodotto, cosa è successo al prezzo dell'oro in questi ultimi vent'anni. Se io nel 2000, nel 2001, per comprare un'oncia di oro che equivale a 31,10 grammi di, di oro dovevo spendere 300 euro, nel 2021 per lo stesso quantitativo io dovevo spendere 1800 quindi l'oro è aumentato più del 600%. Anche questo ci dovrebbe far riflettere. Ma per capire ancora meglio perché è importante detenere oro, andiamo a vedere la nostra moneta, cos'è successo alla nostra moneta e prendiamo qualche piccola informazione. Sappiamo tutti che dopo il, il 1972 non c'è più stato il sistema del Go Standard, quindi le, le emissioni delle monete sono diventate a emissione illimitata e sono così, è nato così il sistema della moneta fiat, che sono i nostri euro, i nostri dollari, eccetera. eccetera. Il fatto che queste monete fiat non abbiano un asset tangibile come, come loro e quindi non ha un certo quantitativo che ne, ne, ne salvaguarda l'emissione, fa sì che le nostre monete siano soggette a, specula a bolle speculative e all'inflazione. E noi l'inflazione la conosciamo perché la paghiamo tutti i giorni. In più, la, questa mancanza di un asse intangibile fa sì che questa moneta, le nostre monete, dipendano troppo dalla politica economica fiscale del nostro Paese. È stato proprio certificato, studiato dagli economisti, questo non lo sto dicendo io, ma io poi entrando in questo sistema sono andata a informarmi perché è giusto che sia così e molte nozioni io le ho prese proprio incontrando questa piattaforma, l'azienda la, Gigos, nessuna valuta Fiat è mai stata in grado di preservare il suo potere d'acquisto. E questo è, molto, è un problema per noi risparmiatori, perché non avere il potere d'acquisto non possiamo garantire il valore del nostro denaro. Quindi in vista anche di trasmissioni alle future generazioni, il nostro denaro perde sempre le, il valore. Infatti vediamo a differenza dell'oro, facciamo un paragone. Se io nell'anno 2000 avessi posseduto 100.000 dollari e li avessi messi in banca, oggi io mi ritroverei con un valore di 58.800 dollari. Ho avuto una svalutazione quasi della metà del valore, anzi di più della metà del valore, scusate. Quindi abbiamo visto che l'oro in 20 anni è aumentato del 600%, le nostre monete si sono svalutate del 50% e purtroppo le ultime notizie nei prossimi mesi, nei prossimi mesi le nostre bollette saranno più alte si è previsto, io ho sentito una notizia che fra cinque anni mille euro i nostri varranno 870 euro quindi l'inflazione galoppa sempre di più e ci impoverisce sempre di più solo da queste slide noi capiamo l'importanza dell'oro quindi l'oro è sempre denaro, ma il denaro non è sempre oro e in qualsiasi momento, anche se è una possibilità remota e l'ha detto anche nel video, il denaro può diventare solo carta. Allora, abbiamo visto che possedere oro è una mossa intelligen finanziariamente intelligente ma possedere una parte di società di oro ci renderà finanziariamente liberi e come lo possiamo fare? appunto acquistando i titoli obbligazionari convertibili in azioni. Infatti la nostra piattaforma, la società Global Success Management, ha messo a disposizione a tutti i suoi business partner la possibilità di diventare soci comproprietari, ricevendo enormi benefici quindi dall'acquisto di questi titoli che verranno convertiti in azioni il 31 dicembre del 2025. Questa azienda, abbiamo detto che è in continuo sviluppo, è in continua crescita e ha piani di innovazione, quindi è già proiettata in avanti, è già proiettata al futuro e ha intenzione di entrare in borsa, quindi con una procedura IPO. Allora, una procedura IPO cos'è? È, è un'offerta pubblica iniziale. Quindi, con questa procedura un'azienda si rende pubblica entrando in borsa. Cosa vuol dire? possessori passeranno da essere obbligazionisti ad essere azionisti. Questo comporterà tantissimi vantaggi perché innanzitutto avremo un potenziale aumento del valore delle azioni che a sua volta aumenterà il nostro capitale in quanto azionisti, ma soprattutto pensiamo che potremmo partecipare ai dividendi come azionisti di un'azienda che vende oro 24 carati, non vende profumi, vende oro 24 carati. E noi abbiamo visto perché è importante convertire tutta la nostra moneta Fiat in oro 24 carati, Esente IVA grazie al decreto legge numero 7, aumenta sempre, su, sempre di più il suo valore, abbiamo visto una crescita del più del 600% in 20 anni, lo possiamo scambiare quando vogliamo in tutti i paesi del mondo, in qualsiasi momento. Insomma, li abbiamo visti perché è importante oro 24 gradi e essere azionisti di un'azienda che vende oro 24 gradi è importantissimo, soprattutto di questi tempi. Allora, vediamo i titoli obbligazionari che ha emesso questa azienda. Questo titolo lo, lo identifichiamo con RAND 1, perché cosa è successo? Nel, 2017, nel dicembre 2017 l'azienda ha emesso la prima partita di titoli, è uscita con un valore, il primo titolo che valeva 10 euro, ha chiuso questa prima partita di titoli, quindi cosa vuol dire? Che questa partita di titoli non può più essere acquistata. L'ha chiusa il 20 giugno del 2021 e il titolo valeva 145,01 ma siccome una caratteristica di questi, di, di questi titoli è proprio la rivalutazione del capitale, quindi il mio capitale investito aumenterà sempre fino a quando diventerà azione, oggi questo titolo vale 216 euro. Allora io vi faccio immaginare chi ha acquistato un titolo nel dicembre 2017 valeva 10 euro, oggi ha una rivalutazione del suo capitale veramente importante. Vediamo la conversione di questi titoli, il rapporto di conversione che ci sarà il 31 dicembre 2025. Allora, il rapporto è 1-1. Cosa vuol dire? Che se io ho 100 titoli obbligazionari alla conversione, io avrò 100 azioni. Siccome l'azienda sta crescendo e ha altri progetti che poi vedremo più avanti, perché... E vuole anticipare un po i tempi e essere presente nel futuro che già futuro è ha emesso una seconda partita di titoli che identifichiamo con round 2 la prima le, la, questa seconda emissione è stata il 20 giugno di quest'anno siamo partiti con un valore di 10 euro oggi questo titolo si sta comportando esattamente come il primo titolo l'azienda cresce fattura Sempre più persone credono nell'oro, sempre più persone hanno capito l'importanza di possedere oro nel mondo e questo è il risultato della crescita in 4-5 mesi, mesi, adesso non voglio fare il conteggio, siamo già a 40,59 Questo ci dovrebbe far riflettere. Il rapporto di conversione, fate attenzione, non sarà più da 1 a 1, ma da 5 a 1. Cosa vuol dire? Che se io ho 10 titoli obbligazionari, Avrò 5 azioni. Questo ci dovrebbe portare a riflettere su due cose. I treni, i ragazzi, vanno presi all'inizio. Siamo ancora in tempo perché questo titolo obbligazionario ci è ancora a buon prezzo, diciamo. Ma l'azienda abbiamo visto che sta crescendo. Quindi arriveremo che questo titolo obbligazionario costerà sempre di più. Per cui, vale la pena prendere i treni all'inizio. Questo è già un treno in corsa, ma tutti noi siamo ancora a tempo a poterlo prendere e arrivare a destinazioni con un bel sorriso. Soprattutto in questo periodo l'azienda, fino al 12 dicembre, sta facendo una grandissima promozione, sta dando la possibilità di acquistare con i vari pacchetti che ci sono per i titoli obbligazionari, che sono 450, 650, 1800, 3003, insomma ci sono varie forme per accedere a questo titolo obbligazionario, da titoli doppi fino al 12 dicembre di quest'anno. Andiamo a vedere questi titoli cosa ci offrono? Ci offrono una rendita per il round 2, una rendita passiva che deriva solo dall'acquisto dei titoli, che è del 18% annuo in titoli, che è una percentuale di tutto rispetto. Abbiamo visto che abbiamo la rivalutazione del capitale dei titoli, sono titoli ereditabili, ma soprattutto sono titoli eh, garantiti da delle garanzie particolari che adesso vediamo. Innanzitutto sono titoli emessi in Canada e in Canada l'emissione è regolata da organi governativi, ma non solo in Canada in tutti i posti. Insomma, il titolo obbligazionario è un prodotto finanziario che comporta determinati requisiti per poterlo emettere e comporta determinati controlli. Okay? quindi è un prodotto finanziario molto serio. Hanno un codice di identificazione internazionale ISIN, cosa vuol dire? Che noi possiamo eh, vedere che prodotto finanziario noi andiamo a acquistare nelle dovute piattaforme di società che comunque controllano queste emissioni. Sono, sono titoli garantiti dal GOS standard, questa è la garanzia più eh, più grande che ci potrebbe essere, perché cosa vuol dire? Che il 50% dei valori del titolo che noi possediamo è garantito da loro 24 carati. Sono titoli stabili perché finché entreremo in azioni quando diventeranno azioni, non sono soggette a speculazioni esterne. Ora andiamo a vedere le figure che possono far parte di questa piattaforma. Abbiamo il cliente abbonato, che può acquistare quindi oro con convenienza, quindi a un prezzo inferiore, attraverso le sottoscrizioni. Può acquistare titoli obbligazionari della società e questo cliente abbonato può diventare un business partner, cioè quella persona che decide non solo di convertire la propria moneta, ma vuole guadagnare oro 24 carati. E come lo fa? Facendo attività, quindi promuovendo la piattaforma, facendola conoscere da altre persone in cambio di questa sua attività riceverà dei, dei bonus che potrà poi trasformare, lo vedremo più avanti. Inoltre sia il cliente abbonato che il partnership possono partecipare a due progetti molto importanti che prevedono l'acquisto di un lingotto da 100 grammi con condizioni molto vantaggiose. Logicamente il cliente abbonato accederà a questi progetti di tasca propria e il business partner potrà accedere a questi progetti che sono molto intelligenti e io li vedo come un piano di accumulo attraverso i guadagni, facendo appunto l'attività. Il cliente abbonato e il business partner possono accedere alla piattaforma attraverso quindi delle sottoscrizioni. Le sottoscrizioni cosa sono? Degli abbonamenti che ci permettono l'accesso a servizi e a funzionalità avanzate in base a se siamo clienti abbonati e business partner. Allora, se siamo eh, clienti abbonati, ma anche business partner, avremo l'acquisto di oro scontato ad un prezzo speciale meno l'8%, che è uno sconto molto importante Abbiamo il prezzo dell'oro bloccato per 14 giorni, anche questa, è, insomma, è una bella... una persona può curare l'andamento del prezzo e prendere, bloccare e quindi acquistare oro nel momento più giusto. Abbiamo garanzie speciali, transazioni sicure, diretto di recesso, anche questo dimostra la, la serietà dell'azienda. Abbiamo un servizio gratuito importantissimo, perché comunque... Dandocelo gratuitamente non ci porta ad avere dei costi ulteriori come poter detenere il nostro oro che acquistiamo nel cavo di sicurezza. Abbiamo informazioni finanziarie sul mercato dell'oro, l'azienda ci mette al corrente di tutto quello che succede intorno a, a questo settore e il business partner in più potrà accedere, in quanto fa attività, a formazione online gratuita, sistema, metodologie e, migliore, e partecipare alle migliori strategie. E quindi avrà anche l'accesso di strumenti di marketing come il goal set, il fratta e la leadership. Allora, abbiamo detto che questa azienda sta guardando al futuro, quindi non vuole rimanere indietro, ma vuole essere avanti. E quindi hai messo la Ghost Coin, la Ghost Coin è la nostra criptovaluta. Ma cos'è la Ghost Coin? La Ghost Coin è una moneta digi digitale sviluppata sulla base della tecnologia blockchain. Allora, io adesso non mi, mi soffermo su questa tecnologia ma è una tecnologia che ci permette di non essere più controllati da terzi, detto in parole povere. Infatti gli utenti possono trasferire liberamente la moneta a ghost coin tra di loro senza il consenso di terzi. Ci tengo a precisare che per il momento questa azienda ha emesso questa criptovaluta come so mezzo di pagamento, ma io sono sicura, questa è un'opinione mia, che avremo grosse sorprese. Infatti eh, un progetto, che questa è una slide presa eh, come esempio, eh, ha messo in campo un altro progetto veramente inter molto interessante. È un progetto che sarà, mh, era rivolto ai leader dell'azienda, dell di tutti i leader che lavorano per questa azienda, quindi persone che hanno... Eh, si sono creati la loro attività e quindi sono diventati leader e dopo vedremo, hanno praticamente eh, stanno facendo carriera. Solo che sempre per una promozione che questa azienda sta dando, a tutti dà la possibilità di diventare cliente, quindi di iscriversi alla piattaforma e fino al 31 dicembre poter partecipare a questo programma di leadership che prevede l'acquisto delle monete GOS, Verranno messe fino a io. Adesso mi sembra di aver capito fino al 2023 ci si impegna. Comunque, fanno tante aziende che mettono, che trattano le criptovalute, le lasciamo ferme, e in cambio l'azienda ci dà una percentuale di interesse che è molto importante, che è del 36% annuo. Ma cosa ancora più interessante, cosa fa questa quest azienda? Questo interesse annuo lo fraziona in, giornalmente, quindi noi qua nella slide vediamo Royal, cosa vuol dire? Che noi quotidianamente vedremo maturare il nostro interesse giorno per giorno e questo interesse noi lo potremo incassare. Quindi è un progetto molto importante, un progetto che sta nascendo adesso, lo, lo, lo voglio ribadire, fino al 31 dicembre, diventando cliente della piattaforma Gigos, possiamo accedere tutti, dopodiché diventerà un programma d'elite destinato solo ai leader dell'azienda. Ora andiamo a vedere cosa sono queste sottoscrizioni, questi abbonamenti che permettono al cliente di acquistare oro scontato e al business partner di guadagnare. Abbiamo, sono, gli abbonamenti, sono di quattro tipi, abbiamo la Smarla Pro, l'Accord, della Line e io ho messo già i prezzi di sottoscrizione di questi abbonamenti in GOS perché dobbiamo comunque abituarci, comunque un GOS vale 50 euro. Allora la Smart ha un prezzo di sottoscrizione di 4.70 GOS di 235 euro, la Pro ha un prezzo di sottoscrizione di 7.70 GOS 385 euro, la 9.70 eh, 485 euro, già dimenticato gli euro, la Line 17.70 885 euro. Già noi, perché noi che conosciamo la piattaforma e quindi le sottoscrizioni, già con l'evento di questa criptovaluta abbiamo visto scomparire l'IVA, che è già una buona cosa. Ma cosa vogliono dire queste sottoscrizioni per un cliente? Supponiamo che un cliente abbia, abbonato, abbia acquistato l'abbonamento pro. Vuol dire che nell'arco di un anno quindi della validità della sottoscrizione di questo abbonamento potrà acquistare 385 grammi di oro scontato, quindi con, tutti, eh, con il prezzo bloccato, con lo sconto dell'8%. Se un cliente ha necessità di acquistare più quantitativo di oro può acquistare più abbonamenti perché all'acquisto di abbonamenti non c'è limite. Ora andiamo a vedere queste sottoscrizioni, questi abbonamenti, cosa danno al business partner, quindi alla persona che ha deciso di, di eh, crearsi la propria attività e di guadagnare oro. Allora, eh, questi sono gli abbonamenti, sono uguali, perché vediamo la Pro, la, l'acqua la, della LIE, ma vengono raffigurati con delle tavole, qui le vediamo grigie azzurre, scusate rosa, azzurra e line, sono delle tavole contabili, noi le vengono, sono chiamate business cluster, ma noi chiamiamo le tavole che ci viene più comodo. Alla, queste tavole vengono sviluppate partecipando a questo programma e ci daranno questi punti bonus che io ora dico in euro, non per sottolineare il prezzo d'acquisto in GOS o l'euro in eh, i punti bonus in euro io dico i punti bonus in euro perché sono dei punti bonus di tutto rispetto che ci portano anche un po' a riflettere esempio la Smart ci dà 600 euro una Pro ci dà 2250 euro quasi il doppio di uno stipendio il mio quasi il doppio l'Accord 1.300 euro, la line 2.400 euro. Quindi ragazzi sono dei, dei bonus di tutto rispetto. Adesso io entro, non entro nello specifico nel tecnicismo perché non è il tecnicismo importante, è importante capire le potenzialità che ci offre questa azienda, questi guadagni possono diventare anche ciclici. Ora andiamo a vedere in sintesi il business partner cosa fa. Condivide attraverso il passaparola professionale, un passaparola intelligente, un passaparola che può, eh, potrà imparare grazie alle nostre formazioni gratuite e poi... Tutti noi facciamo il passaparola da sempre, quante volte abbiamo sponsorizzato vai a mangiare la pizza lì perché mangi bene e quella pizzeria lì aumenta, perlomeno a me magari mi ha preso come cliente, vai a comprare o tagliare i capelli da quella ragazza che li taglia molto bene e fa tali così e quella ragazza ha una cliente in più, quindi il passaparola fa parte di noi. Qui veniamo, eh, pagati per promuovere questa azienda che permette di guadagnare oro 24 carati. Quindi il business partner, abbiamo detto, che condivide col passaparola, crea la sua rete, aumentando così i clienti e il, il fatturato dell'azienda, e in cambio riceve dei bonus, bonus di tutto rispetto. Ora vediamo il business partner, guadagna quindi partecipando a che cosa? A dei programmi di marketing imprenditoriali innovativi come il programma Goal Set, che è quello che abbiamo visto, The Business Cluster, quindi è un sistema intelligente di gestione delle nostre raccomandazioni e quindi lo sviluppo di queste tavole. Poi abbiamo il programma Fractal, Programma che noi definiamo un programma molto magico, è un programma abbinato la ai titoli, quindi attraverso l'acquisto dei titoli l'azienda ci regala dei gettoni, dei token, che posizionati creeranno delle combinazioni frattali, delle combinazioni matematiche. Questi, queste combinazioni ci generano dei, dei rapidamente dei bonus giornalieri che sono disponibili 48 ore. Una volta che noi sviluppiamo la nostra rete, quindi possiamo partecipare al programma di leadership. È il programma che tutti noi business partner eh, miriamo perché è, un, è una qualifica che si raggiunge appunto grazie a un buon lavoro di squadra, allo sviluppo della nostra rete e quindi con la, tutta la rete di business partner che noi andremo a generare. Quindi ogni volta che io aiuto un cliente, un business partner della, nostra, della mia struttura ad acquistare un prodotto, o un servizio della piattaforma, noi percepiamo dei bonus. Essere leader comunque vuol dire anche diventare una figura di riferimento sia per l'azienda che per la squadra, come succede anche nel tradizionale, io passo capo ufficio, devo essere un capo ufficio, ad esempio, sia per chi rappresento, per quelli che lavorano con me, ma anche per i miei superiori e quindi per l'azienda. Qui è la stessa cosa. Possiamo ricevere in modo passivo bonus da tutta la struttura generata da clienti, da, di clienti e partner che noi generiamo. E questo programma è quello che ci porta alla vera libertà. Il piano di compensi prevede 15 livelli di leadership da scalare, quindi un piano compensi una carriera di tutto rispetto. I business partner come potranno ricevere i bonus, quindi ritirare i bonus che ricevono? Potranno acquistare, quindi convertire il proprio bonus in lingotti da 24 carati in massima purezza. Possono farsi fare un bonifico bancario, ma io trasformerei tutto in oro visto quello che abbiamo visto prima, possiamo acquistare codici di attivazione coupon, anche questi termini sono dei termini che bene o male, eh, avendo le piattaforme intorno a noi, eh, basta pensare a Groupon, eh, sono dei coupon, sono dei, dei tecnicismi che le aziende mettono in campo per rendere più dinamico il, il movimento all'interno, diciamo. Oppure possono acquistare titoli obbligazionari convertibili, che anche questa abbiamo visto che è una mossa molto intelligente. Allora, perché scegliere Gigos? Perché ha 11 anni di esperienza nel mercato online e ragazzi, 11 anni di esperienza nel mercato online è una garanzia. Offre un prodotto sicuro, l'oro 24 carati. Possiamo acquistare oro in modo sicuro è molto vantaggioso e noi lo possiamo acquistare anche attraverso i nostri guadagni abbiamo guadagni elevati veloci e passivi per i partner qua è, ci sarebbe da fare un discorso ma stasera io non lo voglio fare perché questa è un'azienda che veramente mette in campo un, uno strumento veramente potente sta a noi veramente a capirne le potenzialità e una volta che si capiscono le potenzialità eh, la voglia la determinazione deve far parte di noi perché avere uno strumento così tra le mani e non utilizzarlo scusatemi il termine ma oggi come oggi è un po da pazzi infatti saremo noi a determinare il nostro business il nostro guadagno insieme alla nostra squadra in base agli obiettivi che abbiamo e al tempo che dedicheremo perché se io questa eh, questa opportunità la svolgo oggi poi per tre settimane non la guardo più poi la riprendo, poi la lascio lì, stasera c'è un film. adesso Io non dico che una, una persona deve dedicare la, la propria vita a Gigos, però come tutte le attività e come tutti gli obiettivi importanti noi abbiamo davanti, l'obiettivo del tempo e del guadagno, qualche sacrificio bisogna farlo, perché sarei, sarei bugiarda a non dire il contrario. Abbiamo dei programmi di marketing sostenibili e meritocratici, senza autoconsumo e senza qualifiche mensili, anche questo è molto importante perché è un'azienda che abbiamo visto che opera nel settore del network marketing, nel settore del network marketing praticamente è, un, è il sistema che hanno deciso le aziende, maggior, tante aziende hanno deciso di utilizzare perché boicotta tanti, si tolgono tanti costi, costiamo meno noi a fare pubblicità e siamo la miglior pubblicità perché il prodotto si vende quando c'è fiducia. L'esempio della pizzeria, l'esempio di quindi eh, questa azienda operando in questo settore noi conosciamo tante aziende che purtroppo implicano un autoconsumo comunque del raggiungimento di qualifiche mensili cioè abbiamo lo stress ogni mese di raggiungere un obiettivo con questa azienda non succede noi ci dobbiamo qualificare per la, qualif la qualifica l'azienda ci crede di consigliare quindi sponsorizzare e portare a lavorare con noi con questa bellissima attività altre tre persone non ce ne chiede 100 inizialmente ce ne chiede tre. Dopodiché noi ci qualifichiamo e partiamo con la nostra attività. Quindi nel modo più sereno possibile che una persona possa immaginare. Andiamo a vedere altre motivazioni. Abbiamo formazione online gratuita. Questo ve lo posso garantire. Tutti i giovedici il nostro gran leader di riferimento Stefano Di Pogno fa ormai da anni, ormai da 11 anni penso perché è nato con questa azienda, fa tutti i giovedì sera una formazione dove comunque noi possiamo apprendere tante, tante cose per la nostra attività e crescere, ma anche i vari team formano le persone, perché poi logicamente essendo 5 milioni in tutto il mondo, anche in Italia stiamo diventando tanti, ovviamente si sono formati dei team. Infatti nella fotografia ci sono i miei leader di riferimento, Carla Rapone e Matteo Galleri, sono i leader del team cuori d'oro c'è il mio sponsor Emanuele e io con loro mi formo quotidianamente anche a livello individuale quindi e la formazione sappiamo cosa costa perché basta andare a vedere un video e cercare di fare partecipare a un piccolo corso ce la ci vendono veramente magari quattro diapositive o un pdf di 20 pagine ce lo vendono anche a, a centinaia di euro e abbiamo crescita personale e professionale, il fatto che io sia qui comunque a fare una presentazione in diretta lo devo grazie alla fiducia innanzitutto dei miei leader di riferimento, ma anche alla formazione e alla crescita che io ricevo quotidianamente, quindi è un'azienda veramente forte e abbiamo libertà di gestione nel proprio tempo, perché è un'azienda, scusate, è un'attività che può essere affiancata tranquillamente anche al lavoro tradizionale. Quindi, oltre che avere eh, questa tranquillità per non avere l'autoconsumo, qualifiche mensili, noi abbiamo anche la libertà di gestione di tempo e quindi affiancare questa attività in parallelo, in base alla nostra, alla nostra famiglia, al nostro lavoro tradizionale, e in tutta tranquillità portarci avanti la nostra attività a crescere e chissà mai raggiungere quella libertà di tempo che a tutti noi veramente manca, soprattutto in questo periodo. In più, come vi ho detto prima, un altro fattore molto importante è il fatto che noi operiamo nell'industria del network marketing, e questa slide io non lo sapevo e mai l'avrei immaginato, è l'industria che fattura più di tutte le altre industrie dell'industria del cinema, del video del cinema e di tantissime altre aziende, di altri settori. Quindi se hai sentito questa presentazione, hai capito l'importanza dell'Oro 24 Karate e hai capito che anche tu potrai guadagnare questo prodotto e vuoi essere dei nostri, cosa devi fare per iniziare? Ti devi registrare gratuitamente la piattaforma indicando i codici ID di chi te l'ha presentata, quindi eh, ha, un, ha un codice di affiliazione, però l'iscrizione è gratuita. Devi leggere attentamente i termini e le condizioni, è l'azienda che ce lo chiede. Inseriamo i nostri documenti di verifica perché l'azienda comunque vuole sapere chi siamo, giustamente, siamo noi che proponiamo il loro e il suo prodotto, per cui vuole sapere chi per lei opera nel mondo. Acquista almeno un prodotto della piattaforma, quando avrai, fatto queste, avrai soddisfatto queste condizioni entrerai subito nel sistema di lavoro, ti connetterai con la tua squadra, comincerai a fare azione, comincerai ad agire e inizierai questo bellissimo viaggio. Ora, diventare liberi è la vita che vogliamo, quindi essere liberi, avere a tempo, ma avere un tempo e viverlo degnamente, nel senso che uno può avere tempo ma se non ha soldi non fa nulla. Noi invece vogliamo essere liberi avendo almeno la sicurezza finanziaria e la libertà. È una responsabilità solo nostra, le opportunità ci sono, basta informarsi, ma soprattutto ricordatevi, l'importante è aprire la mente, perché solo aprendo la mente noi siamo predisposti alle nuove opportunità e quindi abbandoniamo tutte quelle che sono le paure e il scetticismo che ci impediscono di agire la mia presentazione è finita potrete riascoltare questa presentazione tutti i mercoledì io presento in diretta però facciamo anche presentazioni nelle nostre sale zoom il lunedì e il venerdì comunque c'è modo contattandoci di avere tutto il necessario per poter ascoltare altre presentazioni io torno con voi la presentazione è finita, andiamo a vedere. Allora, adesso andiamo a vedere se, innanzitutto, a fare i saluti perché eh, Marco l'avevo salutato. Marco, io non so se tu sei già un business partner o sei una persona invitata da qualcuno oppure se è capitato qui. Comunque, ti do il benvenuto perché mi sembra che è la prima volta che vedo il tuo nome. Buonasera, Emanuele. Andiamo a salutare un po'. Buonasera, Gigi. Buonasera Gaetano, Marco ha un po' di domande, ascolta Marco, eh, se vuoi possiamo, innanzitutto non so se ti ha invitato qualcuno, se non ti ha invitato nessuno mi puoi contattare anche privatamente, adesso dipende dalla domanda che vuoi fare, puoi farla, ma se hai più domande io direi che vale la pena se, o di parlare con la persona che ti ha invitato e fare una, approfondire con una una presentazione privata su Zoom oppure mi puoi benissimo contattare e sono lieta di risponderti a tutte le domande, però dopo vedo se magari hai fatto qualche domanda. Ah, Emanuele che mi rimproverava per la condivisione. Buonasera Lucio, a sal saluto a tutti. Stefano Di Pogno, il nostro leader di riferimento, il gran leader, quello che ci forma eh, il giovedì e che fa parte del consiglio dei leader mondiali, quindi è una figura di tutto rispetto. Abbiamo, ciao Francesco, il mio team, andiamo a vedere se c'è qualche cosa. Buonasera Sandra andiamo a vedere Carla cosa mi dice esattamente cara Chiara basta lamentarsi e focalizzarsi sui propri problemi ma focalizzarsi e concentrarsi sulla soluzione Sì è molto importante perché finché guardiamo i problemi non troveremo mai la soluzione e Gigos è la soluzione migliore a tutti i problemi un'attività che non conosce crisi anzi che combatte la crisi è vero buonasera Sandro ottimo direi grazie Gigi Gigos è per tutti, dice Carla, ma non tutti sono per Gigos, solo per le persone che vogliono realmente cambiare la loro vita, lavorando per realizzare i propri sogni e non quelli di qualcun altro. Ecco, io qui voglio dire una cosa, che in apparenza la nostra opportunità può sembrare più complicata degli altri o magari quello che è, non voglio dire cose che... È. Però ricordatevi che, innanzitutto, nel momento in cui voi inizierete a guadagnare, guadagnerete oro. È un'azienda che fa di tutto per aiutarci, spesso fa delle promozioni, come ho detto, che ci, che, che, come quella c'è anche in corso in questo periodo, e veramente mette in condizioni tutti di poter partecipare. E anche qui bisogna usare la testa. Mi è stato detto più di una volta, sì, ma io per vedere i film devo pagare, pago solo 14 euro, continuo a guardare i film, perché, insomma, l'abbonamento di, di Ness è una cosa. L'abbonamento è una piattaforma che ci permette di crearci una nostra attività, di guadagnare oro, ma veramente di crescere. e Io la sto toccando con mano, veramente adesso capendo i numeri eh, le, il prezzo di sottoscrizione non è niente basta dare la priorità giusta e lo dice una persona che ha pienamente rispetto e che nella vita ha fatto tante rinunce ma se vuoi una cosa la raggiungi è una grandissima opportunità da non farsi scappare una grande realtà condivisa in tutto il mondo non esiste oggi una piattaforma in oro con 13 anni di attività che ti permette di avviare gli strumenti di guadagno con meritocrazia, sì. Allora va mi prendo un complimento, grazie Matteo. Mi prendo anche quelli di Gigi, scusate, perché anche Gigi è un leader, eh, anche lui è dentro da questa, in questa azienda, praticamente l'ha vista nascere, come l'ha vista nascere Carla, come l'ha vista nascere Matteo il nostro telefono, e eh, quelli di ripogno me li devo prendere. Andiamo a vedere se eh, Marco, vediamo, non mi ha fatto nessuna domanda. Allora, Marco, se mi stai ancora sentendo, ti rinnovo l'invito a contattarmi, se non ti ha invitato nessuno, se è capitato qui per caso, oppure magari mi stai seguendo. Se invece sei un invitato di qualcuno, contatta questa persona, approfondisci, fai tutte le domande che devi fare perché questa è un'ottima opportunità. Io vi saluto, vi do la buona notte e ci vediamo mercoledì prossimo.